Ciò che stiamo affrontando ora è l'estinzione del suolo. Nella maggior parte dei paesi più del 50% del soprassuolo è già perduto. Ogni scienziato responsabile nel mondo afferma chiaramente che entro il 2045 produrremo il 40% di cibo in meno e la nostra popolazione sarà di 9,2 miliardi di persone. È sciocco pensare che interesserà solo i poveri del mondo. No, interesserà ogni essere umano sul pianeta, perché le civiltà crolleranno. Quando ci sarà mancanza di cibo, scoppieranno guerre civili. Questo non riguarda solo noi, perché stiamo già usando il suolo dei bambini non ancora nati. È un mondo terribile che ci stiamo prospettando e creando, ma possiamo invertire la rotta. Questo è lo scopo del Movimento Salva il Suolo, portare a un cambiamento nelle politiche per rigenerare il suolo in 192 paesi democratici. Come parte di questo, ho 65 anni, sto viaggiando in moto per 30.000 km per attivare il sostegno per la rigenerazione del suolo. Dal 21 marzo, per 100 giorni, tutto il mondo dovrebbe parlare di suolo partecipa anche tu e facciamolo accadere.